Allora prosegue la nostra sperimentazione. Anche oggi, sia nella diretta sia nella registrazione, ci sarà prima la pratica della ginnastica e poi l'ascolto della carta. Ci sono diversi motivi per cui si inizia questa sperimentazione. Il primo, fra tutti, è che mi rendo conto che quando mi dispongo allineando i tre corpi, quindi il corpo fisico, i pensieri e le emozioni, il corpo-mente, l'anima e lo spirito, e poi anche solo osservo entro in contatto con queste carte, quella di oggi in particolare. Questa mi si apre un'attenzione, un modo di ascoltare, una ricettività ai dettagli completamente diversa. Quindi, non importa se non potete fare tutti i movimenti, magari ne potete fare alcuni, magari non potete farne nessuno, magari invece potete e ne avete anche voglia, seguire prima la ginnastica i movimenti proprio di tutte e tre i corpi, questo allineamento apre anche all'ascolto successivo a una dimensione molto molto diversa. Quindi come si fa se uno non può fare tutti i movimenti di questa sequenza? Molto semplicemente si può ascoltare magari anche con le cuffie eh, la musica e il mio raccontare questi movimenti e intanto che si guarda il movimento e se ne ascolta la descrizione lo, lo si respira nel corpo lo si segue con lo sguardo con il ritmo ma proprio con la respirazione con l'attenzione corporea anche solo ai punti che vengono nominati anche solo guardare e coinvolgere tramite la metafora di quello che si vede, il proprio corpo, attiva comunque una ricettività e un allineamento differente da quello solito. Riporta un pochino più in equilibrio i nostri corpi, dove invece quando siamo svegli predomina moltissimo il pensiero oppure il fisico. Quindi si può tranquillamente seguire, per assurdo, anche da sdraiati a letto. L'importante appunto è non passivamente sia che si svolgano i movimenti sia che li si guardi sia che se ne faccia solo qualcuno ma con l'intento proprio di coinvolgere anche il corpo fisico muovendolo come riesco o non muovendolo se non mi è possibile senza prendere alibi di dire vabbè dai potrei ma se va bene anche nell'altro modo nel modo che mi è possibile nel miglior modo che mi è possibile consiglierei poi decidete voi insomma la carta di oggi la guardiamo prima di iniziare. Grazie Robby per averla disegnata, per averla canalizzata in realtà. E poi adesso ci entriamo in contatto. La seconda motivazione per cui facciamo questo esperimento è che tra un pochino cambieremo sfondo, nel senso che cambieranno un po' i miei orari, i posti dove mi trovo e quindi bisognerà anche un po' adattare l'appuntamento del mattino è mia intenzione mantenerlo, capiremo come quindi mettiamo la musica, vado a prendere il microfono e iniziamo a fare pratica ecco qua descriviamo quello che facciamo così che sia più semplice seguirlo sia muovendosi sia osservando i movimenti ok microfono inserito musica attiva iniziamo mettendoci in piedi Pollici intrecciati dietro la schiena, stretching dei meridiani. Sento bene i piedi per terra. Inspiro. Pian piano dai piedi mi allungo. Sento distendersi la parte posteriore delle gambe. E poi il bacino. Dal basso a salire tutta la schiena. Si allunga il collo distendono le braccia oltre la testa arrivo dove mi fa bene respiro nella posizione meridiano del polmone meridiano dell'intestino crasso e poi espirando pian piano ritorno fluidamente Cambio l'intreccio dei pollici, riprendo aria, pian piano da terra mi allungo. Si distendono di nuovo le gambe, con l'incrocio opposto dei pollici, di nuovo distendo la schiena, il collo, le braccia. Respiro nella posizione. la prossima ispirazione ritorno mi appoggio a terra meridiano dello stomaco meridiano della milza e del pancreas pian piano attivo ed estendo tutta la parte frontale del corpo ora. se mi fa bene appoggio i gomiti la posizione oppure congelazione la schiena alla terra. piano e del respiro. Prendo aria e sento bene le vertebre arrotondate, i gomiti tendono a terra, il collo è lungo e le spalle baste. Pian piano mi grotolo, allineo le vertebre una dietro l'altra e distendo le gambe in avanti. Meridiano dei reni e meridiano della vescica. Prendo aria dietro l'ombelico, fluidamente allargo, allungo. Tutta la parte bassa della schiena, i fianchi e del ventre. Dai piedi respiro, corre aria nelle gambe. E poi espirando ritorno. Mastro del cuore e triplice focolare. Sfruttando l'incrocio allargo bene tutto il petto e ci respiro dentro. ritorno, cambio l'intreccio delle gambe, quello delle braccia e di nuovo entro nella posizione. Ossigeno benissimo tutto il busto e tutta la schiena. Poi espirando, ritorno, meridiano del fegato e meridiano della cistifellea, prendo aria, apro bene lo spazio nel fianco, senza distaccarmi da terra. Dall'osso sacro respiro da tutto il primo chakra e lascio scorrere energia in tutto il fianco che sto aprendo, nella gamba, nel braccio, nella mano, nel piede, nell'orecchio, ritorno al centro e ripeto. e di lato l'altro lato sempre da terra respiro e poi espirando torno al centro mi metto in piedi con il movimento richiamo e attraverso i miei tre corpi. Corpo-mente. Anima. Spirito. Anima il Corpo-Mente chakra terzo che subito si radica nel primo si apre il secondo all'insegnamento della terra imparo lo scambio l'equilibrio tra il dare e il ricevere equilibrio esercito i miei talenti libero così dalle proiezioni la seconda vista allineo il settimo chakra e divengo un tramite tra il cielo e la terra posso flettermi così all'indietro nel passato, in avanti nel futuro, senza mai distogliermi dal presente e in questo presente apro alla filatura. Tazzo la cavità smeraldina tra il terzo e il quarto chakra. Poi seguo i movimenti delle geometrie, dentro e fuori il mio corpo. corsi del pentagono, l'inizio di ogni movimento, Il vortice d'abbondanza dell'ottagono, tutto arriva dove deve arrivare. ricevo tutto quello che devo ricevere, il centro del cerchio è il fulcro da cui esisto e creo il mio spazio sacro, rimano la mia presenza, la esploro con le metafore dell'esago. le unisco nella loro infinita complessità con la spirale che non ha inizio e non ha fine e sempre si trasforma. Queste trasformazioni si aprono i portali del triangolo. Dove un mondo intravede l'altro. Un tempo diventa il successivo. Il passato riaffiora. le mani senza forma mi permette di entrare in contatto con l'unità di tutte le forme che viene prima di tutto. Sempre non tolgo la suoneria. Allora abbassiamo la musica e guardiamo la carta di oggi che è questa. Soprattutto l'immagine della carta di oggi. Io credo ci siano dei momenti anche molto frequenti nella vita dove ci troviamo in una situazione del genere. Dove la nostra presenza si apre ad un certo momento come questo occhio grande dietro queste figure celesti, queste figure semidivine. E vediamo di colpo la vita che abbiamo attorno, ma non vediamo con il pensiero come siamo abituati a fare, semplicemente la vediamo per un istante per quello che è oggettivamente con quello che abbiamo intorno senza doverlo per forza giudicare senza dover per forza dire quello mi piace quello è bello quello è brutto dura una frazione di secondo questo stato ma io credo che ci capiti spesso nella vita perché spesso ci capita di essere ad esempio spiazzati una telefonata inaspettata, un cambio di programma, un'emozione, un ricordo, una canzone che parte mentre sono in coda dal benzinaio e subito mi si apre un qualcosa che non ho deciso io, un sentimento, un ricordo, una connessione, magari anche potente. Quando veniamo spiazzati dalla vita, istantaneamente per un attimo solo ci si apre una visione così. Molto, molto, molto più ampia di quella che di solito la mente ci offre. Allora è pericolosissimo quando siamo in uno stato così, in quella frazione di secondo, soffermarsi, aggrapparsi con le unghie e con i denti e dire ho avuto una visione, ho avuto un'illuminazione, ho avuto qualcosa di straordinario e inserire la mente. Allora la mente inizia a ruminarci sopra, significava questo, significava l'altro, voleva dirmi di cambiare lavoro, era il mio angelo che mi suggeriva di contattare il mio amico, era la mia anima che mi diceva di lasciare il fidanzato, interpreta, interpreta, interpreta. Sono momenti che vanno goduti per quello che sono. Questa immagine di insieme bellissima che ha canalizzato la Roberta Rambotti, non va innanzitutto capita, un po' come tutte le immagini di queste carte, no? come tutti questi, questa sorta di archetipi quasi. Non vanno compresi, vanno presi interi, <ride> così come sono. Bisogna prima di tutto lasciarsi suggestionare dall'atmosfera, dai colori, dai nomi, da tutti i loro elementi. C'è tempo per inserire la mente, ma soprattutto la mente rovina tutto se non viene messa nelle giuste dosi. È come in una ricetta. Se aggiungo subito tutti gli ingredienti e inizio a mescolare, probabilmente viene uno schifo. Prima uno, poi l'altro, poi l'altro, poi a un certo punto della cottura quello, poi ancora un altro, poi il tocco finale la mente e i pensieri vanno dosati nel nostro contatto con l'invisibile se no diventa un contatto strumentalizzato diventa un, un gran film della personalità magari ci appaga moltissimo perché magari ci penso anche per giorni no? wow ho fatto un sogno che mi ha detto tanto wow ho avuto un'illuminazione wow ho capito cosa fare in quella situazione, penso e penso e penso e la preziosità di questi istanti passa, scappa via, come mi mettessi davanti a un'opera d'arte e iniziassi ad analizzare le singole pennellate, e qui forse pensava questo, qui voleva riferirsi alla ragazza, come le poesie no? a scuola, io morivo dentro quando a scuola si leggeva magari una poesia magnifica e poi si faceva l'analisi, Neanche un verso alla volta, un, una sillaba alla volta. Un, una parola, questo l'ha detto per questo, questo fa riferimento all'altro, questa è una citazione dell'altro, questo perché da piccolo gli era morto il cane. Si arrivava alla fine della poesia che a parte l'energia era zero, ma soprattutto non ti piaceva più, cioè vabbè, l'abbiamo analizzata, ma dov'è la bellezza di insieme? Mi capitava ad esempio mi capita ancora perché non è che poi l'ho imparato così bene l'inglese, ma mi capitava ad esempio tantissimo di più da piccolina quando assolutamente non lo parlavo l'inglese. Sentivo cantare le canzoni inglesi dei cantanti stranieri e mi sembrava una lingua magica, no? Perché era completamente incomprensibile per me, sentivo solo i suoni e il ritmo, mi piaceva tantissimo. Ho fatto un errore madornale quando ho iniziato a tradurre le canzoni, no? Leggevo i testi e le traducevo e basta, ho smesso subito perché mi veniva la tristezza. Magari delle canzoni che per me parlavano di viaggi meravigliosi, eh, raccontavano de del senza tetto dietro casa che chiedeva le monetine. Magari canzoni che parlavano di sogni, poi in realtà questo qui la dedicava alla fidanzata che l'aveva lasciato e piangeva, piangeva a volte quando ci va la mente le cose si rovinano bisogna stare tanto tanto tanto attenti a capire quando la mente ci serve e quando invece dobbiamo sentire basta è un equilibrio che possiamo sentire solo noi nei momenti speciali, nei momenti di apertura così è un istante, una frazione di secondo, la mente subito prova a inserirsi e allora lo sento io, è il momento giusto o è solo un'abitudine? O è meglio non pensare, lasciarlo lì così? Ecco, oggi si può proprio portare l'attenzione su questo. Sicuramente ci saranno dei momenti sorprendenti, dei momenti belli, anche solo dei momenti inattesi, spiazzanti. Li posso anche creare da sola, metto la musica a caso nella, nel mio lettore mp3, nel mio telefonino. Spotify suona una musica a caso. Ecco, non l'ho controllata io, mi può sorprendere. Cosa succede? Devo per forza interpretarla o posso starci dentro e basta? Cosa accade se ci sto e basta, senza capire cosa vuol dire, senza agganciare a nulla di razionale, solo nell'atmosfera, nel sentire, nel sentimento? Posso concedermi di 30 secondi così e poi basta tornare a riaccendere la mente e a fare la mia vita ordinaria. Ma quanta energia ho in più rispetto a prima, moltissima. È una ricarica super rapida che posso darmi nella giornata. Io lo faccio ad esempio nei brevi tratti di strada, metto una musica a caso e mi lascio portare senza dargli un'interpretazione, senza immaginarmi niente, semplicemente con il ritmo del passo e della musica basta un minuto, a volte non finisce nemmeno la canzone e l'energia ritorna su mi riprendo, posso tornare a fare le mie cose della giornata carica e più ho energia, più ho felicità vanno assieme le cose e poi mi fate sapere come state se vi fa piacere ovviamente vi lascio l'invito per il prossimo lunedì lunedì 17 dove si entra in contatto con la carta della tradizione degli abi. Tutte le informazioni me le chiedete privatamente, tanto c'è il mio numero. Ciao bellezze, grazie di aver seguito, a domani.